Buonasera, gentili spettatori, e benvenuti in questa stupenda live. Questa sera è un momento molto speciale ed importante, perché stasera, ovvero stanotte, uscirà il nuovo singolo di Seba Clasher. Questo singolo è veramente molto importante perché ricava molti sentimenti ed è veramente molto molto importante. Ormai, come ben sapete, è da un mese che pubblicizzo l'uscita del mio nuovo singolo. Torniamo di un anno indietro Iniziò tutto da un semplice messaggio Da una mia amica Che mi disse Ciao, come stai? E' iniziato tutto da questo messaggio Allora io ho cominciato a scrivere il testo della canzone italiana Poi chiedo alla mia amica di aiutarmi E lei mi fa Ti andrebbe se canto io la canzone e scriviamo il testo in inglese? E' da qui che è nata questa bellissima canzone Ditevi la live.